Ciao e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Arona e Giannina e oggi andiamo a vedere insieme come si prepara il pan bauletto al latte questa meraviglia estratosferica si può usare in tantissimi modi dal toast al sandwich o semplicemente spalmata di cioccolato la nostra variante è morbidissima, vedrete oggi andiamo a vedere insieme come la si prepara per questa morbidissima ricetta ci serviranno 130 ml di latte fresco intero, 300 g di farina Manitoba, 100 ml di acqua, 25 g di burro morbido, 25 g di zucchero, 5 g di lievito secco, 5 g di sale, 25 g di uovo e 20 g di farina Manitoba. Per prima cosa prendiamo un pentolino, ci mettiamo dentro i 20 g di farina e i 100 ml di acqua. Poi mescoliamo il tutto per bene aiutandoci con un frustino finché non si scioglie la farina. Dopo, accendiamo la fiamma e lasciamo tutto a cuocere finché non si addensa. Quando sarà denso, lasceremo tutto a cuocere per altri due minuti. Passati due minuti, possiamo trasferire il nostro composto su un piattino e lì lo lasciamo a raffreddare. Questo procedimento fa sì che il nostro pan bauletto diventi morbidissimo. Abbiamo messo la farina in una ciotola più capiente e ora andiamo a mettere le restanti polveri distanziate tra loro. Poi mescoliamo tutto per bene, aiutandoci con un frustino. Fatto ciò aggiungiamo l'uovo sbattuto, il latte... e il composto di acqua e farina di prima, che si chiama ru. E mescoliamo il tutto aiutandoci con le fruste elettriche. Arrivati a questo punto, aggiungiamo il burro e continuiamo a lavorare il nostro impasto per altri 15-20 minuti. Dopo un quarto d'ora di lavorazione, possiamo spegnere le nostre fruste elettriche, poi prendiamo un tarocco, Prendiamo il nostro impasto e lo trasferiamo in una ciotola bella capiente, tutta unta d'olio. Ora facciamo arrivare l'olio anche al nostro impasto, creiamo pressoché una palla, poi lo copriamo con la pellicola alimentare trasparente e lo lasciamo lievitare a forno spento, solamente con la luce accesa, per un'ora, un'ora e mezza, ossia fino al raddoppio. E dopo un'ora di lievitazione il nostro impasto ha raddoppiato, ora lo mettiamo sul nostro piano di lavoro spolverizzato di farina e lo dividiamo in tre parti uguali che pesiamo. Abbiamo ottenuto che ogni singola parte pesa circa 200 grammi, ora seguendo i procedimenti di mia mamma creiamo una palla. Continuiamo così con tutti e tre i pezzi. Ora, così come sono, li copriamo con la pellicola alimentare trasparente e li lasciamo lievitare un quarto d'ora. Passato il tempo, prendiamo uno dei tre pezzi del nostro impasto che appoggiamo sul nostro piano di lavoro leggermente spolverizzato di farina e stendiamo ogni singolo pezzo in modo da eliminare tutte le bolle d'aria. Ora possiamo fare delle pieghe, portiamo la parte superiore a metà, schiacciamo leggermente, con la parte inferiore quasi chiudiamo, schiacciamo calci con il palmo della nostra mano, giriamo, la piega deve stare dalla parte di destra, mettiamo un po' di farina e continuiamo a stendere. Ora prendiamo le estremità della parte superiore, le schiacciamo in un punto, poi arrotoliamo leggermente, schiacciamo con il palmo della mano e iniziamo ad arrotolare, sempre schiacciando con il palmo della mano proprio in questo modo arriviamo fino alla fine a questo punto chiudiamo pissicando, aiutandoci con i nostri polpastrelli proprio in questo modo continuiamo così con tutti e tre i pezzi qui con noi abbiamo una teglia imburrata di 26 cm di lunghezza, 10 di larghezza e 8 di altezza nella quale andiamo a mettere i nostri fagottini, con la chiusura verso il basso, proprio in questo modo. Poi li copriamo di pellicola alimentare trasparente e li lasciamo lievitare nel forno spento solamente con la luce accesa per un'ora, o fino a che non raggiungeranno il livello della nostra teglia. Dopo un'ora di lievitazione possiamo spennellare il nostro pane con dell'albume d'uovo, poi lo cuociamo a forno normale, 180 gradi, per 30-35 minuti. Se vedete che si sta imbrunendo troppo, mettete un foglio di alluminio sopra e continuate la cottura. Dopo 35 minuti di cottura, possiamo sfornare il nostro pane in cassetta e lo lasciamo raffreddare su una griglia. Ma guardate com'è venuto bene il nostro pane in cassetta, ragazzi! E noi volevamo farvi vedere anche come si presenta dentro. Guardate che meraviglia, ragazzi! Wow! Guardate, è morbidissimo! Si rompe in foglie, guardate che meraviglia! Bene, ragazzi, ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio! E adesso ci gustiamo questa meraviglia di un pane in cassetta! Wow! il pane più morbido che ho mai assaggiato, è una nuvola morbidissimo. l'impasto si scioglie in bocca, proprio è perfetto! E penso sempre che poi sia accompagnato perfettamente a una colazione stupenda!